Siamo alla festa dell'Uva di Via Nicola Fabrizi, quartiere Campidoglio, con il presidente della circoscrizione 4, Alberto Re, che ha patrocinato l'evento, ovviamente come circoscrizione. Perché è importante una festa come questa per un quartiere come Campidoglio? Beh, grazie. Eh, sì, abbiamo patrocinato l'iniziativa, lo facciamo ogni anno da, da anni. È importante perché sotto gli occhi di tutti, come in un momento così delicato, eh, sia ancora più importante dare spazio, dare voce alle piccole realtà commerciali artigianali? Beh, innanzitutto sono 35 anni, quindi diciamo la storicità fa anche molto. Abbiamo aggiunto nella festa in generale la parte culturale, quindi grazie al Museo della Turbana abbiamo inserito degli editori di libri per andare un po' a miscelare la parte meramente commerciale della fiera, la parte più aggregativa e di ricordo della festa dell'uva, perché la, la cosa più bella che avviene da adesso in poi, che è cominciata la pigiatura, è che mediamente persone molto giovani o persone molto anziane si fermano, guardano, mettono la testa nel catino e vogliono capire se veramente stanno pigiando. I, I ragazzi o i bambini perché non hanno mai visto, mentre gli anziani perché l'hanno magari vissuto in prima persona o l'hanno visto fare. Noi siamo un'associazione che si occupa dei diritti degli animali, quindi eh, facciamo divulgazione. Qui abbiamo ancora una petizione per la tutela del lupo perché ci sono richieste di, di, di poterli abbattere. Noi chiediamo invece non, non venga previsto un abbattimento eh, dei lupi. E poi abbiamo una richiesta per la riduzione del consumo di carne nelle mense scolastiche del 5% eh, ogni anno per eh, 5 anni. Il Centro Commerciale Naturale Campidoglio è nato nel 2000 eh, e serve è un agglomerato di, di negozi che facciamo parte di un'associazione eh, in cui tutti insieme si può realizzare la comunione tra noi commercianti e cercare di fare il meglio possibile per la via. Quest'anno facciamo 50 anni di attività di artigianato qui nello stesso punto in via Nicola Fabrizi 29. Allora, eh, la mia prima esperienza, sono molto contenta eh, anche perché è un modo comunque per eh, pubblicizzare i miei articoli conoscere altre persone che provengono non solo dalla zona ma da altri posti e poi devo dire che mi è piaciuto tantissimo sono sincera, mi sono pentita di non averlo fatto anche prima Il banco nasce nel 57 con mio papà poi dal 78 ho iniziato anch'io sono 44 anni che sono sul mercato Vendo cose dolci diciamo, infatti ormai sono l'uomo delle caramelle e abbiamo partecipato alla festa dell'uva perché comunque è un, eh, vivendo nel, nel borgo, vivendo so, io in particolar modo nel Campidoglio è un'occasione un bella per fare festa. Oggi è andata veramente bene, dobbiamo ringraziare il presidente, il vicepresidente, dobbiamo dire che il successo è sotto gli occhi di tutti e oggi abbiamo presentato l'uva Fragola come gusto speciale di giornata e devo dire che ha avuto un ottimo riscontro, siamo molto contenti. Devo dire che la risposta di quartiere c'è perché se fai vivere un quartiere la gente comunque una cosa sa che la restituzione è una cosa che ci piace tanto. Io ti do e tu mi dai.